Pace Bene a tutti voi e ben trovato insieme a Sant'Antonio di Padova. Date e vi sarà dato. Continuiamo con la lettura dei sermoni. Riguardo a questo, si trova una concordanza nel secondo libro di Samuele, lì dove si dice che Machir, figlio di Amiche, e Berselai portarono a Davide giacigli, tappeti, utensili di terracotta, frumento e grano, farina, orzo abbrustolito, fave, lenticchie, legumi, arostiti, miele, burro, pecore e vitelli grassi. Ecco i date, sentiamo cosa si dice ti sarà dato disse il re davide a berzelai vieni riposa tranquillo con me in gerosalemme vediamo ora quale significato morale abbiamo questi abbiano questi elementi ma chi è colui che vente amiel è popolo di dio Berserai significa mia fortezza. Calad vuol dire cumulo di testimonianza. In questo tre personaggi possiamo comprendere tutti i penitenti che vendono i loro beni e li donano ai poveri, che sono il popolo di Dio, scelto da Lui come sua eredità è che con la fortezza delle buone opere si confingono le tentazioni dell'antico nemico. Dei poveri sono accumulate tutte le testimonianze della passione del Signore. Costoro offrono a Cristo giacigli che sono usati da coloro che dormono, nel senso che offrono la serenità di una coscienza pura, in cui Cristo riposa con l'anima. Offrono poi tappeti di svariati colori, simbolo della varietà delle virtù e utensili di terracotta, cioè se stessi. Quanto si umiliano riconoscendosi fragili e impastati di fanco, il frumento, che è la dottrina del Vangelo e in grano che è quella dell'Antico Testamento la farina della confessione fatta attraverso la descrizione dettagliata delle circostanze di ogni peccato e ancora l'orzo stito della pazienza le fave dell'astinenza le lenticchie della propria insignificanza e i legumi abbrustoliti della compassione per gli altri, il miele e il burro della vita attiva e contemplativa, le pecore dell'innocenza e i grassi vitelli della mortificazione di un corpo troppo ingrassato. Se darai queste cose ti sarà dato e sentirai un vero Davide, Gesù Cristo dirti, vieni, riposa tranquillo con me nella Gerusalemme celeste. Prendiamo in considerazione queste quattro espressioni. Vieni, riposa tranquillo con me in Gerusalemme. Quattro, queste quattro espressioni rimandano a quelle che si cantano all'entroito della Messa di oggi. Il Signore è mia luce e mia salvezza. Te chi avrò paura? Il Signore è difesa della mia vita E di chi avrò timore Quanto mi assalgono i malvagi Sono essi a inciampare e cadere Il Signore è mia luce concorda Conviene Non potrebbe infatti avanzare Nella via retta Chi non è stato prima illuminato mio Salvatore concorda con riposa, dove infatti c'è salvezza, lì c'è anche riposo. Il Signore è difesa della mia vita, di chi avrò dimore, concorda con tranquillo insieme a me. Chi infatti è protetto dal Signore, vive senza dubbio nella serenità. Quando mi assalgono i manfaggi, sono essi a inciampare e cadere. Concorda con in Gerusalemme. Quando giungeremo ad essa non avremo più timore dei nemici che ora ci causano sofferenze. Essi infatti precipiteranno all'inferno e noi saremo nella gloria. Inoltre con questa prima parte del brano evangelico concorda la prima suddivisione della lettera ai Romani che si legge oggi. Ritengo infatti che le sofferenze del tempo presente non sono paracolabili alla gloria futura. Poiché le sofferenze appartengono al tempo, per questo non sono paracolabili, perché sono leggere e passeggere. La sofferenza passa, la gloria invece rimane per i secoli dei secoli. Perciò, affinché possiamo anche noi raggiungere quella gloria, prechiamo il Signore Gesù Cristo, che è Padre misericordioso, perché infonti in noi la sua misericordia, perché ci renda capaci di misericordia verso di noi e verso gli altri, perché ci aiuti a non giudicare e a non condannare nessuno, a perdonare chi ci ha fatto male, male e a condividere con chi ce lo chiede noi stessi e anche i nostri beni. Si degni di concedercelo Colui che è benedetto e glorioso nei secoli dei secoli. Amen.